Addio. Allora, ci vediamo la settimana prossima. Scoplatelo, non voglio vederti mai più. Addio. Non voglio vederti mai più. Addio. E un piccolo pensiero per te. Grazie. Ti amo. Questi pomeriggi insieme a te sono la cosa migliore che mi sia mai capitata. Allora, ci vediamo la settimana prossima. Cosa? Scoplatelo, non voglio vederti mai più. Addio. Buongiorno. Buongiorno. Posso offrirti un caffè? Volentieri, grazie. E un piccolo pensiero per te. Grazie. Ah, io poi ho visto quel film di cui mi parlavi l'altra volta. Ti è piaciuto? Sì, è veramente particolare. Soprattutto quando lui dice: Ti amo. Questi pomeriggi insieme a te sono la cosa migliore che mi sia mai capitata. E... Iniziamo? Sì, iniziamo. Mm. Adesso rilassati, cercherò di non farti troppo male. Tranquilla, l'ho fatto mille volte. Oh. Ah, lo senti? Ti fa male. Sì, sì, senti che roba. Allora, ci vediamo la settimana prossima. Scoveto, non voglio vederti mai più. Addio. Buongiorno. Buongiorno. Entra, entra pure. Posso offrirti un caffè? Volentieri, grazie. Oh. E un piccolo pensiero per te.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 Sempre meglio sicuramente dell'altra scena, quella della festa, quando il tizio si gira, guarda in camera e urla, benvenuti alla festa della colpa. Io proprio non l'ho capita questa... A caso così, non ha senso. A che serve? Stai scherzando? Quella è la frase clou di tutto il film. Gira tutto intorno a quella. Ah, dici. Eh, iniziamo? Sì, iniziamo. Mmm... Mia figlia si è messa a giocare di nuovo in mezzo alle mie cose. Ah beh, certo. Va bene così? Perfetto. Adesso rilassati, cercherò di non farti troppo male. Devi solo goderti il momento. Tranquilla, l'ho fatto mille volte. Oh. Ah, lo senti? Ti fa male. Oh. Sì, sì, senti che roba. Eh sì, qui c'è proprio una bella contrattura. Benvenuta... Alla festa della colpa. Ma cosa credi di fare? Ma perché mi hai preso? Sono una professionista. Scendi subito dal mio lettino. Scusa, è eh, che pensavo che... Ma credevi cosa? Ok. Brutto porco! Allora, ci vediamo la settimana prossima. Cosa? Scusatelo, non voglio vederti mai più. Addio.